Così ci siamo con le luci? comincio. buonasera a tutte e a tutti e a tutto, Grazie mille per essere qui in questo 8 marzo. Noi siamo c'è sempre sto faretto. Noi siamo felicissime. Oggi compiamo tre anni del nostro progetto. E grazie a Karen Enricci che è già qui insieme a noi. Adesso presenteremo anche l'altra ospite. Io ho. L'onere e l'onore di introdurre Cinematografica brevemente, mai mute. Eh, per chi di voi non ci conoscesse, eh, Cinematografica è un progetto che si occupa di mh, educare sui femminismi e contrastare e prevenire la violenza di genere, le discriminazioni di genere ehm, attraverso il cinema, lavoriamo con scuole di ogni ordine e grado, progetti educativi, eh, anche di altro tipo, che non siano scolastici. Eh, organizziamo eventi come questo, partecipiamo però anche, eh, in qualità di speaker, noi stesse eh, a altri eventi che trattano il tema del gender gap nell'industria cinematografica, perché appunto noi usiamo il cinema come nostro mezzo, nostro strumento per parlare di femminismi, sempre un cinema di registe donne o eh, registe, registi di minoranze di genere che tratti tematiche che ci interessano relative all'ambito sociale dei femminismi e, e appunto parliamo anche della disparità di genere all'interno di questa specifica industria, quindi cinema come mezzo ma anche cinema come fine. Maimute è il nostro festival, è nato grazie al supporto del Cinema alla Compagnia della Fondazione Sistema Toscana l'anno scorso, questa è la seconda edizione qua a Firenze. Eh, che dire, questa è la terza serata, eh, un appuntamento al mese, a gennaio abbiamo aperto in collaborazione con il Festival del Cinema Iberoamericano di Firenze Entre Dos Mundos con dei film che parlavano della decostruzione della mascolinità tossica perché diciamo... Il filo conduttore di questo Maimute è la decostruzione dell'amore romantico, del concetto di, di amore romantico, eterosessuale e non solo e dell'immaginario a esso correlato spesso nocivo eh, nei confronti delle donne o per come viene vissuto e eh, spesso violento, ahimè. Eh, il secondo appuntamento di febbraio eh, è stato, molto bello, <ride> cosa abbiamo fatto? Ah, San Valentino, un San Valentino alternativo, quindi proprio la decostruzione del mito dell'amore romantico. Ci siamo concentrate sull'eterosessualità, anche veicolata dal cinema mainstream hollywoodiano, eh, di cui abbiamo tutte e tutti fruito. E oggi siamo qua con Karen Ricci e Elisa Cater che è in collegamento da Berlino, a breve la vedremo, e il titolo di questa serata è L'amore come ultima battaglia, l'ultima battaglia del femminismo. Ci piace pensare a un mondo in cui l'amore e i sentimenti vengano vissuti con valori diversi e, e non siano appunto nocivi delle singole, singole persone che, che sono in queste relazioni. Uh, che altro? Il prossimo e ultimo appuntamento della Rassegna Maimute sarà il 24 di maggio, quindi ad aprile non ci incontreremo, il 24 di maggio sarà in collaborazione con Nosotras, la onlus fiorentina che da sempre lavora al fianco delle donne migranti e uh, le plurali editrice che è sempre la nostra, le nostre partner, una casa editrice femminista, in parte anche fiorentina che vi invitiamo a scoprire, stasera non sono qui con noi ma le trovate sempre ai nostri eventi e comunque in tutte le librerie. Bene, io mi zittisco, mai muta proprio io, e do la parola alle mie colleghe perché stasera mi siedo ad ascoltarle. Bene, grazie. Eccoci, ciao, grazie. Ora noi faremo questa cosa che tipo saliamo sul palco mentre stiamo parlando, un po' così, e vi presentiamo un po' meglio le nostre ospiti. Vai pure al centro, pure al centro. Eccoci, cambio di scenario. Okay. <ride> Vediamo anche il dietro le quinte oggi, là. o almeno io un po' meglio. Movimentato. Eh, allora, eccoci qua, vedete, le vedete anche in, in video. Eh, come diceva Claudia, la, diciamo il titolo di questo talk è: L'amore come ultima battaglia, perché parleremo meglio come le, con le nostre ospiti di come l'amore sia un po' qualcosa che rimane sempre fuori no? dagli schermi, a volte anche del femminismo. Magari ne abbiamo parlato anche all'università recentemente. Si parla tanto di consenso, si parla tanto di sessualità, ma di sentimenti se ne parla sempre molto poco e spesso non abbiamo abbastanza strumenti e conoscenze per affrontare questa, questa tematica anche da femministe. Allora, qui con noi al centro del, del palco vedete Karen Ricci, che Buonasera. forse conoscerete meglio come Cara Sei Maschilista, o meglio lei non è Cara Sei Maschilista, ma Cara Sei Maschilista è il progetto anche, che ha lanciato nel 2013, 2013 giusto. Ehm, diciamo progetto social, progetto podcast, progetto mh, anche letterario perché è anche un libro. E vi consigliamo di seguirla perché anche oggi ha condiviso un contenuto molto interessante e fa un grande lavoro anche di relazione, direi, con eh, un sacco di, di donne professioniste che, insomma, hanno qualcosa da dire e si occupano di tematiche relative agli stereotipi eh, o comunque appunto alle differenze di genere che purtroppo ancora eh, sono parte della vita di tutte noi. Vi ringrazio ancora per essere qua, noi abbiamo fatto un pezzettino di corteo e... Eh, Forse tutte quante ci saremmo un po' rimaste, però è anche bello insomma, avere questo spazio di dialogo e quindi speriamo anche di chiacchierare con voi e di avere come sempre la vostra opinione su, su quello che diciamo qui. E in collegamento, non so se l'abbiamo già... Uh, direi di sì. Proviamo. Sì. Eccola! <ride> Vediamo um. Elisa Kuter, che è una ricercatrice che in questo momento si trova a Berlino. Eh, Elisa ha lavorato eh, nel mondo della, della critica cinematografica per diverse testate, eh, appunto fa ricerca e ha scritto un libro mh, di cui ci, ci racconterà meglio diciamo attraverso i percorsi che abbiamo costruito stasera che si intitola Ripartire dal desiderio ci spiegherà meglio che cos'è questo, magari questo desiderio la ringraziamo intanto per essere collegata con noi ci sentiamo bene vero Elisa? Mi sentite, io okay, vi sento per eccoci, perfetto, Mi va bene. Ciao a tutti, grazie dell'invito. Grazie mille a te. Eh, lascio, lascio partire Daniela se sì. vogliamo andare con, proprio con gli spunti diciamo che abbiamo raccolto. Presentazioni fatte, dato che siamo qui, ci siamo ritrovate qui nella data importantissima dell'8 marzo e abbiamo anche partecipato appunto a un, una parte dell'energetica manifestazione che c'è qui a Firenze e in molte città, eh, abbiamo voluto appunto eh, partire un po' dalle considerazioni riguardo questa data, ovvero banalmente perché, spieghiamolo di nuovo, raccontiamocelo di nuovo, diciamolo di nuovo, affermiamolo di nuovo, perché l'8 marzo non è una festa <ride> che fa sempre bene ribadire e ribadire per noi stesse e per, per gli altri, eh, Elisa, o... Elisa vuoi partire tu? Uh, sulla parte storica soprattutto ti lascerei volentieri cominciare, cara. <ride> mi sembri più ferrata. No, ma infatti eh, <ride> credo che la parte storica sia anche abbastanza conosciuta. Eh, sì. Una delle un... cose che, che mi viene da dire è che eh, quando ho visto durante tutta questa settimana eh, tutti gli auguri, le promozioni, gli sconti, non lo so quanto voi siete iscritti alle newsletter di tutte le aziende... Eh, sicuramente avete ricevuto tanti sconti per prodotti di bellezza, trattamenti estetici, eh, anche per la revisione della macchina ho ricevuto una che diceva auguri per la festa della donna, vieni a prendere i tuoi sconti del 20%. Eh, credo che questo sia molto sintomatico perché eh, ci porta anche a pensare mh, ed approfondire la questione eh, che il, le problematiche dell'8 marzo non, non possono più essere riassuntive a semplicemente una controposizione di genere. Credo che eh, noi oggi stiamo vivendo un momento un po' di confusione. Negli ultimi giorni io ho sentito e letto parecchio dicendo adesso abbiamo due donne eh, leader dei più grandi partiti italiani, quindi ci siamo. Uh, ecco non ci siamo, <ride> non ci siamo assolutamente e, e per me il fatto proprio di riconoscere che sono proprio le disuguaglianze di genere che mantengono un sistema economico, politico e sociale ehm, è importante ricordare questo perché non è semplicemente la presenza femminile in questi spazi che risolveranno i problemi, se noi non andiamo a guardare l'origine di queste disuguaglianze ehm, per esempio, le donne, ok, sono arrivate a posizioni apicali, sono arrivate al mercato del lavoro e, anche se sono emancipate economicamente, eh, non si sono emancipate del lavoro di cura, per esempio. No? In tutto il mondo noi ci occupiamo di 75% del lavoro di cura e è proprio questo lavoro di cura che mantiene in piedi un sistema di mercato e di consumo che poi ci viene a offrire il rossetto a meno 20% nella festa della donna, che non è la festa della donna. No? Uh, quindi secondo me più che uh, ricordare soltanto la storia, che ovviamente è importante, credo che sia il momento veramente di chiederci che funzione abbiano, che, che funzione ha il mantenimento di questa disuguaglianza di genere. Serve a qualcosa il fatto che noi continuiamo a prendere cura dei bambini, degli anziani, della casa, serve perché questo sistema economico e politico vada avanti. Quindi io direi questo. Io sono assolutamente d'accordo, infatti... Quello che avrei sottolineato anch'io è appunto il fatto che oggi, cioè che, che l'8 marzo non è una festa perché c'è ancora poco da festeggiare, ed è un, invece una grande occasione per le persone per scendere in piazza, per, um, per pretendere una serie di cose che nella scomparsa di tra l'altro altri tipi di movimenti legati appunto, non so, ai diritti dei lavoratori, eccetera. Si sono uniti sotto, sotto il discorso della de, de, de questione di genere, anche perché la questione di genere ci ricorda, come diceva giustamente Karen, il fatto che ehm, il movimento per la parità di genere è diventato un movimento che ehm, in qualche modo fa notare tutto quello che riguarda la sfera riproduttiva, dove con riproduttiva non si intende soltanto la procreazione, strettamente detta, ovviamente, ma tutto quello che è um, la vita non produttiva, cioè il contrario di quello che facciamo quando stiamo producendo, ma tutto quello che anche i movimenti operai sono sempre, hanno sempre sperato di ottenere, cioè più tempo libero, più, un salario più alto, insomma tempo per autodeterminarsi, per vivere una vita buona. E, e io trovo che mh, queste sono, sono le cose più belle poi che trovo quando vado in manifestazione a rendermi conto che è un movimento che mh, non si limita appunto a sperare eh, ad esempio semplicemente in una parità nella rappresentazione come può essere quella appunto di avere due donne al capo, insomma i vertici dei due partiti che si sfidano nell'arena politica mh, partitica ma ehm, vedere insomma come ad esempio il lavoro di cura può essere, può essere eh, riequilibrato e soprattutto supportato dallo Stato come in ogni caso sia doveroso cioè che, che le vertenze insomma le istanze proprio per, per una vita buona che, che non riguarda soltanto appunto la vita delle donne ma la vita delle donne come vita che vive questa ambivalenza per il fatto di doversi sobbarcare un lavoro di cura che in realtà se fosse condiviso e se fosse sostenuto da un sistema produttivo diverso Potrebbe essere una grande ricchezza e qui arriviamo infatti poi a parlare della questione dell'amore che, che è anche un'altra un dialettica interna nel femminismo, qualcosa di cui vogliamo liberarci ma allo stesso tempo qualcosa di cui um, che, che potremmo vedere con altri occhi che comunque potrebbe fare parte del nostro bagaglio, ma questo vabbè, penso ci arriveremo fra poco. Sì. Magari aggiungo soltanto una cosa se posso, eh, una cosa anche che ho notato con tutte queste pubblicità che ho ricevuto è che sono pubblicità, comunque, che si direzionano verso la conferma di un'identità di donna eh, che deve rispettare gli standard di bellezza, eh, a cui ringraziamo per prendere cura di tutti quanti. Quindi rinforza comunque un'identità di donna molto eh, scattolata all'interno di questi modelli patriarcali. E, e anche secondo me questo non è un caso perché in qualche modo ci rassicura, no? ci dice ok, quindi noi rispettiamo questi modelli, questo è il modo in cui saremo accettate in questa società, che è proprio l'opposto di quello che dovrebbe significare questa giornata, che è quello di allontanarci da questi modelli, di liberarci da questi modelli e di fare le domande anche individualmente e collettivamente che identità di donne vogliamo per noi, no? non quella che ci è stata imposta. Insomma. Sì, per restare su, veramente sul popolare, quando prima hai detto della revisione della macchina, mi è venuta in mente la canzone di Shakira, perché il paragone donna macchina ancora funziona evidentemente, quindi forse anche quello non è un caso che sia arrivato anche quel, quel genere di sconto. Eh, sì, non so, riprendi il discorso da insomma, io, Daniela, ieri eravamo alla libreria di Torinco, Infatti, che è uno è dei, insomma, dei partner di questo, di questo Maimute, e chiacchieravamo con Isabella Pinto che è una ricercatrice che ha scritto un libro sulle diciamo, poetiche di Elena Ferrante e quindi si parlava molto di, eh, sia di reciprocità di sguardo tra due donne sia appunto di che cosa forse possiamo provare anche per risignificare l'amicizia femminile e la sorellanza che oggi ci sembra così palese, io sono stata proprio invasa, colpita dalla manifestazione perché ti arriva anche fisicamente no? questa condivisione di, di quel momento, di, di quelle grida, di, eh, di quella passione no? per, per uno stesso obiettivo. Però a volte non è così invece banale eh, capire anche come ci sentiamo poi noi in quel contesto. Ora tu Karen mi viene da dire che nel tuo progetto di base parli alle donne, sembra quasi strano no? perché noi è come se fossimo sempre in questa condizione per cui stiamo cercando di fare capire al genere maschile quello che non ha capito finora se vogliamo riassumerla in maniera banale e in realtà forse non siamo nemmeno arrivati ancora a quel punto perché anche tra di noi abbiamo spesso delle, degli ostacoli appunto nel, nel maneggiare le nostre identità nel vederci in maniera diversa, nel confrontarci tra di noi senza stare in quegli strumenti e in quelle griglie del sistema patriarcale. Eh Sì, purtroppo veramente siamo ancora molto lontani, devo dire, non so eh, se tutte le persone presenti conoscono il progetto Cara Sei Maschilista, però nasce proprio come un invito alla riflessione sul maschilismo interiorizzato in noi donne, quindi tutti quei comportamenti, quei pensieri che abbiamo, eh, perché ovviamente non credo che nessuna donna avrebbe mai detto eh, io credo che gli uomini siano superiori alle donne, io non ho mai detto questa cosa e non credo che nessuna in questa sala abbia mai detto, allo stesso tempo mh, ci piace dire che, non lo so, le donne sono le peggiori nemiche delle donne, oppure, no, ma si lavora meglio con i maschi, oppure preferisco avere amici uomini perché non mi fido delle donne, e così via. Uh, tutte queste espressioni sono uh, comunque un risultato di un'educazione e mh, di una serie di concetti tramandati veramente da... Mh, milenni dovrei dire, perché se eh, cerchiamo di ricostruire dove nasce la competizione femminile, la rivalità femminile, si potrebbe partire dalla nascita del patriarcato circa 6.000 anni fa, quando avete tempo, giusto? Perché <ride> andiamo un po' lontano. Però eh, se pensiamo che comunque si passava da una società matrilineare che non è una società matriarcale, però è una società dove eh, il fatto che le donne... Eh, si sapeva che comunque le donne erano responsabili per la riproduzione, ma gli uomini no. E a partire dal punto che l'uomo passa ad essere cacciatore, raccoglitore, inizia l'agricoltura e il pascolo, inizia a capire che invece l'uomo ha ehm, un ruolo importante nella riproduzione. E che cosa fa l'uomo in quel momento? Inizia a controllare il corpo della donna in modo che si sappia uno, chi è il vero erede, il figlio legittimo di quell'uomo, e poi per produrre la manodopera. A questo punto le donne passano ad essere, eh, non sono più cittadine libere, passano ad essere comunque cittadine che sono subalterne agli uomini e quindi hanno bisogno comunque, quindi non hanno più il diritto a lavorare, alle proprie terre, ai propri strumenti di produzione proprio, e iniziano a dipendere dagli uomini a partire da quel momento. E lì parte un po' la competizione femminile, perché era una questione di sopravvivenza, essere scelta da un uomo. Quindi facciamo un salto un po' più avanti, perché sennò qua 6.000 anni sono un po' più lunghi da spiegare. Possiamo parlare anche per esempio della caccia alle streghe, dove bastava che una donna avesse un comportamento leggermente diverso da quel modello che era atteso da lei, eh, che veniva messa a rogo o denunciata. Qual era il modo di sentirsi al sicuro? Quello comunque di denunciare le altre donne. E se facciamo un salto fino adesso, ovviamente oggi noi non abbiamo bisogno eh, di sposarci per sopravvivere nella società, però in qualche modo ancora, come se non avessimo ancora ehm, riconosciuto il nostro ruolo in società e ancora legittimiamo negli uomini una certa superiorità, aspettiamo ancora l'approvazione maschile e questo non riguarda secondo me soltanto l'amore romantico, perché questo riguarda comunque la società come in generale e forse questo ancora ci fa pensare che sono le altre donne le nostre rivali, invece di pensare che hanno un sistema patriarcale, culturale, che invece è, è quello che dobbiamo combattere, no? E la sorellanza alla fine sarebbe proprio una proposta completamente diversa da questa, che non vuol dire dobbiamo essere amiche tutte quante, una delle altre, difendere qualsiasi donna che vediamo davanti, eh, ma proprio riconoscere questo percorso storico, politico, e sociale, che abbiamo fatto insieme, e capire che il nostro nemico è comune, che non sono gli uomini, ma è questo sistema patriarcale, quindi un sistema che ci ha sempre comunque messo in una posizione di oppressione. Sì, sicuramente aggiungo, effettivamente ieri è uscito il tema della genealogia femminista e del femminile anche, che eh, è stata volutamente... Eh, eh, come si dice ehm, non raccontata non narrata non messa in evidenza ma zittita e eh, nascosta diciamo anche al, al, um, al, nostro, al nostro stesso corredo eh, diciamo anche di storie e una cosa molto interessante è che anche insomma la foto significativamente di, appunto, della, della serie tratta dal romanzo di Elena Ferrante abbiamo voluto mettere questa come diciamo, immagine significativa perché Elena Ferrante pure ci, ci parla di, di, di, di quasi una nuova mitologia di donne che è quello di cui abbiamo bisogno anche per poter immaginare un modo collettivo, si spera, e insomma è quello che vediamo anche oggi di uscire da questa retorica che, patriarcale che ci imbriglia tutte quante e riuscire anche magari a guardare non solo noi stesse ma anche le altre come un una possibilità di, di, di, di, di vivere qualcosa di imprevisto rispetto al modello prestabilito. Quindi, insomma, Elisa, vogliamo sì. aggiungere che sentire. non è soltanto il sistema patriarcale quello che crea questa rivalità, ma è anche proprio un sistema capitalistico che si fonda sulla competizione, quindi ehm, cioè crea una sensazione intanto di scarsità del fatto che non c'è posto per tutti e che bisogna sgomitare per arrivare. E che magari ci sarà spazio appunto solo per una persona, presa fra diversi tipi di minoranza, diversi tipi di, di, non so, di, di identità di genere, o di, di orientamento sessuale, eccetera. Quindi, questo è boh, il meccanismo un po del tokenism, come si chiama in, in inglese, cioè mettere una persona che fa da segnaposto per fingere che ci sia una forma di diversità, quando in realtà poi ehm, insomma il potere rimane sempre nelle mani delle stesse persone. E, e soprattutto questa competizione appunto non è una cosa che nel modello neoliberale di cui facciamo parte noi non è una cosa che è presupposta come un, um, qualcosa di naturale nell'uomo ma proprio viene esplicitamente creata cioè se noi leggiamo i giornali in cui ci vengono costantemente proposti modelli di iperproduttività eh, sacrificio estremo per arrivare eccetera sono veramente del, questo è un lavaggio del cervello che mh, va al di là, addirittura al di là del genere cioè dipende, è una cosa che coinvolge tutti estendendo ehm, quello che erano magari dinamiche che prima erano riservate mh, che fortunate soprattutto alle donne e infatti nel mio libro ripartito dal desiderio parlo anche come, di come la precarizzazione generale ha una femminilizzazione generale, nel senso si generalizza tutta la società, una società sempre più precaria, quelle che erano forme di discriminazione riservate una volta nel patriarcato, diciamo standard, tradizionale, soltanto alle donne. Quindi ehm, vediamo anche qua, cioè secondo me, una, una grande ambivalenza fra un sistema che ehm, secolarizzando diciamo forme appunto più tradizionaliste di patriarcato non va comunque nella direzione di una liberazione da certi modelli, ma anzi verso una sua estensione a tutta la società, che se vogliamo è democratico, ma è ovviamente drammatico. E, e aggiungerei sulla questione invece della sorellanza come antidoto, che mh, penso sia molto importante, ma penso sia molto importante proprio anche il discorso che fa Karen, ma anche... Mh, che, che in realtà è quello che facevano le femministe degli anni 70. Io cito spesso Le Melandri, che diceva che l'autocoscienza femminista non era soltanto, e la sorellanza non era intesa come andarsi una pacca sulla spalla a vicenda e dire che qualunque scelta tu fai va bene, ma era la possibilità di discutere insieme di quali fossero le strategie di, di, di emancipazione, soprattutto un, una specie di scavo collettivo, ma anche molto individuale di quali fossero le cose che davamo per scontate, ma che in realtà avevamo appreso da, da, un, da un sistema di, ehm, di, di, di condizionamento culturale e sociale. E quindi la possibilità anche di mh, criticarsi, mettersi in discussione, vedere quali sono appunto le, le, le ambivalenze nei rapporti fra donne, penso che sia, che sia salutare e non vuol, dire essere, cioè non vuol dire necessariamente essere antifeministi e voler dire misogini caso, o maschilisti, però, ehm, però penso che, che il, il bello anche del femminismo attuale sia il fatto che ce ne sono tanti e che sono in dialogo fra di loro e che ci sono una serie di problemi che, non, che difficilmente possono essere risolti semplicemente con... Eh, Pensando che, che ognuno è libero di fare quello che vuole, penso che, che sia effettivamente così, ma ehm, che abbia un senso interrogarsi a livello di movimento su quali sono le strategie più o meno efficaci, quali sono poi ehm, le possibilità anche individuali per eh, magari fare degli errori, ma, ma poi non so. E, e qua entriamo un po' di nuovo nel discorso appunto della questione dell'amore, che non so se vogliamo arrivarci subito o se… Certo, sì. parola. Se vuoi dare già lo spunto, noi ti seguiamo. Assolutamente. Ah no, pensavo anche comunque, anche, questo, anche il film che vedrete tra poco. Comunque, ha una dinamica interna fra donne che sono, ehm, che sono molto legate da un certo punto di vista. Ma a un certo punto diventano anche antagoniste, e questo anche, secondo me, è sempre interessante. Questo non vuol dire, appunto, che ehm, dove ci sono dei conflitti ci sia per forza competizione. Ci sono anche. Effettivi dibattiti delle idee o di, di, di comportamenti che, come ci sono stati tra uomini, nel senso che ci siano anche fra donne. E riguardo alla questione dell'amore, penso che veramente ehm, quello è un campo in cui dobbiamo sgombrare, diciamo, ehm, la mentalità delle persone da una serie di preconcetti, ma allo stesso tempo dobbiamo stare attenti a non proporre noi dei nuovi preconcetti. Ad esempio, il. Um, non lo so, capita davvero che ci siano, donne? Cioè, io mi sono sposata da poco, <ride> mi è capitato che qualcuno mi chiedesse ma non è un po' poco femminista da parte tua farlo, e penso che um, ovviamente sono delle, delle, delle visioni, però eh, posso capire perché nasca questo dubbio, perché eh, nel momento in cui c'è un forte condizionamento sociale e quindi ci sono delle ingiunzioni diciamo che sono più o meno implicite che riceviamo, e io penso che sia scandaloso lo dico una persona che si è sposata anche per questioni fiscali ma io trovo che sia scandaloso che due persone sposate paghino meno tasse di una persona single cioè questo secondo me è una cosa veramente eh, gravissima e, e poi l'ho fatto anch'io per questo motivo perché poi si cerca di sopravvivere um, però diciamo che distinguere quello che è un condizionamento sociale da quello che poi sono le cose che, che sentiamo e penso che sia giusto per le persone appunto autodeterminarsi all'interno però di un campo sociale e culturale che sia il più possibile liberato da una serie di, di preconcetti e penso che sia importante soprattutto per chi poi fa delle scelte che magari possono essere più tradizionali, proprio anche per avere un po' la sicurezza di farle non perché è stato costretto da un contesto, ma perché era una cosa che sentiva. Vabbè, forse è una banalità. No, no, per nulla, anzi hai detto un sacco di cose, di cose interessanti, cioè mi viene da dire che anche rispetto al lavoro che facciamo noi e eh, a delle cose che varie persone che sono state su questo palco ci hanno raccontato, poi si torni sempre a due concetti chiave, cioè, uno è la consapevolezza e quindi capire quello che abbiamo di fronte e che ci succede, perché appunto delle volte magari mh, giustamente una persona agisce... E, eh, pensa di essere libera da qualsiasi tipo di condizionamento ma ovviamente nessuno di noi è completamente libero se vogliamo entrare in termini filosofici dove non entreremo però banalmente mi viene in mente una ragazza del liceo con cui abbiamo fatto una lezione da poco che ha preso il microfono per dire secondo me state forzando un po il discorso perché io mi trucco ma mi trucco per me non mi trucco per i ragazzi e cioè, ovviamente bellissimo che sia così e che lei abbia questa presa di posizione però il sistema molte volte è molto più complesso di così eh, e quindi magari facciamo tutti e tutte delle cose che non sempre sono così dettate dalla nostra individualità e dalla nostra libertà ma perché viviamo in un determinato contesto, abbiamo una certa età, eh, in una città in un determinato paese, insomma per tantissimi motivi diversi eh, sulla questione competizione eh, mi viene sempre in mente il mondo della musica, che è uno dei temi che abbiamo affrontato qua, dove diverse musiciste ci hanno raccontato che eh, a un certo punto venivano diciamo, scelte come la voce femminile dell'etichetta X. Quindi c'era quella voce femminile, fine, quell'etichetta non poteva avere più altre donne, perché ce ne aveva una e una poteva bastare. E ovviamente questa è una cosa che anche nel momento in cui appunto, non hai una certa consapevolezza anche di tutto quello che succede, Boh, ti può sembrare normale, mi viene anche da dire, vabbè, ci sono io, forse altre donne non sono necessarie, può anche esserci questa, diciamo, semplicità di, di, di discorso. Nel momento in cui queste stesse musiciste sono entrate in relazione con altre musiciste, hanno formato dei collettivi musicali, hanno capito che c'era una storia anche di musiciste di decenni precedenti che avevano fatto il loro stipo, stesso tipo di percorso, ovviamente questa prospettiva cambia in maniera completa. Eh, e quindi cioè, questo crediamo, noi crediamo sempre che sia il motivo per cui è importante avere questi spazi di dialogo perché molto spesso questa relazione che, per me, può essere la sorellanza, come dicevamo ieri, uno spazio se vuoi vuoto che ci toglie da quel sistema di cui parlava Karen e ci prova a dare un'altra prospettiva, è lo spazio di relazione e di ridiscussione di tutto quello che viviamo ogni giorno, dove appunto non è necessario riconoscerci in persone simili per forza a noi, ma magari possiamo avere delle alterità e delle diversità di fronte, ma non per questo essere nemiche, per usare un termine proprio banale, diciamo. No, sì, certo. E secondo me questo, come descrivi tu, è molto eh, significativo di quello che noi pensiamo che sia la nostra fettina di torta che pensiamo di avere il diritto, no? come se tutto il resto della torta appartenesse agli uomini, maschi, bianchi, cis, etero e potete mettere altri in forma ricchi. Um, quando invece non ce ne rendiamo conto che se sommiamo, a parte eh, numericamente, perché siamo la maggioranza noi, eh, se aggiungiamo anche tutte le altre categorie marginalizzate, alla fine l'uomo bianco, Cisetero non è la maggioranza, però occupa la maggior parte degli spazi e più che altro ha più poteri decisionali di dettare le dinamiche della società. E ci concentriamo principalmente adesso... Con i diversi femminismi, eh, tante volte vengono fuori delle discussioni che riguardano eh, qual è il femminismo più corretto, quello che veramente è intersezionale, o la quale con la D maiuscola. Esatto, quale lotta deve venire prima dell'altra? Eh, e secondo me, anche queste discussioni interne al femminismo intersezionale arrivano da questo luogo dove ancora crediamo che abbiamo il diritto soltanto a questa piccola fetina della torta invece di capire che. Eh, possiamo avere tutto no? e che c'è spazio per ogni lotta, eh, c'è spazio per eh, ogni persona che oggi è oppressa, quindi raggiungere i propri diritti e lottare per i diritti degli altri sicuramente non tolleranno mai i nostri, e proprio l'incontrario perché quello che vogliamo fare è smontare diciamo, un sistema e non semplicemente ottenere il nostro e stare buone perché adesso ce l'abbiamo fatta, no? perché sennò siamo un punto a capo eh, e quindi questa consapevolezza sì che c'è spazio per conquistare diritti in modo trasversale eh, e che non sarà l'altra donna o un'altra categoria marginalizzata che potrà intaccare i miei diritti, anzi è proprio l'unione di queste lotte contro una cosa molto specifica che eh, Elisa diceva giustamente non è solo il patriarcato, ma il patriarcato è quello che comunque regge il capitalismo stesso, quindi sono cose molto intrecciate se vogliamo che sicuramente anche c'è cioè, la conflittualità a volte è anche un, un plus cioè qualcosa che no, può sicuramente fornire punti di vista diversi e quindi è qualcosa di fondamentalmente poi diventa aggregativo sì, anche anche è rigenerativo e che, appunto di, di creazione almeno noi parliamo e, non so se Elisa stava aggiungendo qualcosa ok no no sì, eh, voi partite da due punti diversi, mi viene da dire a proposito di diversità, ma evidenziate sempre questa modalità che spesso le donne hanno di guardarsi attraverso uno sguardo che non è il loro. Quindi Karen parla di maschilismo interiorizzato e Elisa appunto invece, anche penso mh, probabilmente per la sua vicinanza col, col cinema e l'esperienza cinematografica che è quello che facciamo anche spesso noi, eh, parla di come le, le donne si, si guardino con uno sguardo maschile, nonostante appunto prima ci raccontava che cos'è dal suo punto di vista la femminilizzazione della società, che non è qualcosa di positivo, diciamo, ma è qualcosa a cui prestare attenzione. E nel suo libro definisce anche, ho forse letto un'intervista dove usavi questa terminologia, che definiva il femminismo come una cassetta per gli attrezzi, quindi diciamo qualcosa che ci può servire per guardare alle esperienze che viviamo ogni giorno. La, diciamo lo spunto se vogliamo approfondire questa tematica dell'amore che è un po' la domanda che noi ci, siamo fatte, che ci stiamo facendo in questo percorso di questa seconda edizione di Maimute secondo te che strumenti ci può dare rispetto alle relazioni d'amore eh, rispetto quindi anche al discorso che hai, che hai iniziato poco fa eh, e che magari appunto ci, ci porta a volte anche lontano da raggiungere Effettivamente quella, quella libertà che, perché magari in contrapposizione a un'idea che le pensiamo come maschilista e patriarcale rischiamo di metterci situarci esattamente dal lato opposto quindi di avere lo stesso tipo di preconcetto è un discorso molto complesso perché penso appunto che ehm, l'ingiunzione sociale appunto che le donne ricevono di essere comunque le responsabili di tutto quello che, che è il rapporto di di cura, riproduzione appunto, come dicevo prima, penso che eh, gli strumenti che ci dà il femminismo, come appunto cassetta degli attrezzi, soprattutto il femminismo storico, sia stato quello di farci aprire gli occhi sul fatto che questo lavoro era appunto era un lavoro. Cioè, era qualcosa che eh, sicuramente alcune persone hanno fatto anche con, con passione o ricavandone del, del, della soddisfazione personale, del piacere, eccetera. Però era qualcosa a cui erano, era costretta solo una parte della popolazione e non poteva decidere se, se elargirlo o meno. Era il suo ruolo nella società. E Quindi questa è già una cosa che, che ci fa aprire gli occhi e che però ci crea di nuovo un problema. Perché come dicevo prima, il fatto che mh, tante lotte per eh, i diritti, mh, il diritto a una buona vita e quindi a una, a una società della cura, passino attraverso, non lo so, anche le manifestazioni appunto dell'8 dell marzo è una cosa positiva ma allo stesso tempo ha anche il rischio invece di corroborare quell'idea che abbiamo della donna come soggetto morale, virtuoso, che si preoccupa dell'altro eccetera, che è ovviamente è una cosa positiva ma dall'altro lato se rimane legato solo al fatto che questo è il ruolo delle donne rischia di riportarci di nuovo indietro, quindi è, è, molto, è un discorso veramente molto complicato da qui, io non so come uscire, mi limito a vedere che c'è questa ambivalenza e questo rischio appunto di continuare comunque a, ehm, anche a rappresentarci, comunque, come, ehm, e, e anche penso che, che nel cinema c'è questo rischio, a me piacciono alla fine le rappresentazioni anche di donne eh, cattive se vogliamo. Ehm. Quindi, questo va un po' in contraddizione di nuovo anche col discorso della sorellanza o del, del pensare alla donna principalmente come vittima di un sistema, perché penso che sia importante comunque riuscire a vederci mh, come, come soggetti, vederci rappresentate come soggetti a tutto tondo, cioè quanto un uomo può essere buono o cattivo, mh, è bello ricordarci che anche le donne possono essere, che le donne sostanzialmente, come, come dice quel famoso motto, sono esseri umani, quindi, con tutte le. Mh, accettature possibile e la possibilità di occupare qualsiasi ruolo anche quello del malvagio in una narrazione e, e sulla questione dell'amore io penso che appunto tanto del del condizionamento che riceviamo e, e tanti dei motivi per cui cioè tanti dei de, de, dei motivi per cui Tante di noi, è successo anche a me, ma è successo penso a, a tante persone, ehm, rimangono magari indischiate in relazioni più o meno tossiche, più o meno ehm, in cui non si sentono, come, cioè non sanno nemmeno probabilmente di, di, non, di non venire valorizzate, di non sentirsi eh, rispettate, dipende anche molto da questa idea che abbiamo comunque del fatto che l'amore è un sacrificio che però ripaga, che non è un insomma un lavoro, ma che è una, una benedizione, una, un modo di realizzarsi, eccetera, e, e abbiamo interiorizzato veramente tantissimo questa forma di abnegazione come donne, cioè proprio fa parte della socializzazione che riceviamo. Ed è forse la cosa veramente da cui è più difficile liberarsi proprio perché nessuno vuole essere il cattivo in una storia, cioè è molto più, è comunque più assicurante anche essere un po' la vittima piuttosto che mh, rischiare di essere magari quello che ha fatto la scelta sbagliata, che ha spezzato il cuore di un qualcuno che diceva di dipendere da lei ehm, e quindi boh, è veramente complicato. Grazie per l'ottimismo, <ride> che no. come dicevamo anche noi, cioè, no, sprante comunque. Però, Però. Eh, allo stesso tempo io credo che eh, il femminismo potrebbe essere un problema se consideriamo l'amore come l'amore romantico all'interno dei modelli tradizionali, quindi sempre eterosessuali, monogamici, eccetera, eccetera. Perché eh, il femminismo mette proprio in discussione le strutture di potere tra i generi, tra le classi, eccetera. E questo amore romantico, così come conosciamo, è un, un immaginario intorno a una relazione che anche questo è funzionale, è costruito in basi patriarcali. No? Eh, però, eh, prima di passare a questo, ci sono anche tante teoriche femministe che parlano dell'amore in un modo molto positivo all'interno del femminismo, che potrebbe essere, c'è il libro bellissimo di Bell Hooks, eh, Tutto sull'amore, oppure anche La rivoluzione degli affetti di Brigitte eh, Vasalo, che è molto interessante, che il femminismo non è contrario all'amore, al fatto di innamorarsi, di incantarsi per qualcuno, mh, non soltanto a livello romantico, ma però parlano proprio di amore come la base delle relazioni che dovremmo avere in società. Quindi c'è anche una parte molto bella dell'amore che non, non dobbiamo buttare via se vogliamo essere femministe, quindi le femministe non sono contro l'amore di per sé, no? ma contro una istituzione che è questa, che ha determinato che la coppia, quindi due persone, preferenzialmente un uomo e una donna, eh, sono diciamo, nell'apice della piramide di gerarchia delle relazioni che dovremmo avere nella nostra vita e chi al di fuori da, da questa piramide meravigliosa non esiste più niente oppure non sono cose tanto importanti. Quindi il centro della società è nella coppia monogamica. Eh, se pensiamo proprio anche nelle leggi che eh, hanno ehm, regolamentato proprio il matrimonio, sono leggi che rendono chiarissimo questa gerarchia di potere tra il patriarca, che è il marito e la donna che comunque deve rispondere. Cioè, pensiamo, il diritto di famiglia italiano è stato eh, revisionato nel 1975, fino a quel momento lì eh, gli uomini prendevano le decisioni importanti della famiglia e le donne semplicemente dovevano accettare qualsiasi cosa. Eh, quindi proprio le leggi intorno al matrimonio sono delle leggi che determinano un potere. Poi, se pensiamo, proprio non è un grandissimo affare per le donne sposarsi, se proprio vogliamo dirla. E ci sono tantissimi studi che raccontano queste cose, non soltanto per, questa, per una questione eh, legale che fino a pochissimo tempo fa veramente eravamo sottomesse anche giuridicamente, ma anche gli studi dimostrano, per esempio, che le donne sposate, principalmente quelle con i figli, sono quelle che guadagnano di meno, mentre gli uomini che guadagnano di più sono quelli sposati con figli. Quindi questo squilibrio ha una spiegazione molto semplice, che è quella che l'uomo che si sposa e che ha i figli ha il supporto della moglie che cura i bambini, eccetera, mentre lui fa carriera. Allo stesso modo, anche a livello psicologico e fisico, gli uomini sposati stanno meglio. Perché hanno una, una moglie che prende cura di loro. Cioè quindi non è proprio un affarone proprio, cioè, ci troviamo benissimo. Lo consiglieremo. Esatto, c'è cioè, proprio un libro che parla della felicità sull'amore che dice proprio così: se sei uomo conviene sposarti, se sei donna, lascia perdere. Eh, però il punto è che um, se non è questo grande affare, ovviamente serve una propaganda per convincerci e a desiderare tantissimo questa cosa di sposarci il giorno più bello della nostra vita, quando troveremo il nostro uomo dei nostri sogni, saremo finalmente felici, e reality show delle donne che si sposano e quindi litigano tra di loro chi ha il vestito più bello. Cioè, siamo veramente bombardate di queste informazioni che ci ha convinto che senza un uomo, come si... Tutte quante fossimo comunque eterosessuali, senza un uomo non, non abbiamo valore nella società. Dall'altro lato hanno costruito l'immagine della zittella, che è quella, eh, l'immagine più triste, orribile per una donna. no? Invece lo scapolo normalmente, non lo so, abita, in un, sì, abita in un loft, in stile industrial, cioè, dei, boh. comunque è... Questo immaginario collettivo comunque è entrato nella nostra testa in un modo molto molto profondo perché veramente dalle favole che ci leggevamo quando eravamo piccole eh, abbiamo creduto in questa cosa, c'era la Barbie e Ken, cioè i ragazzi non giocavano con la macchina femmina, era la macchinina e noi Barbie e Ken o la bambolina eccetera. E quindi che cosa succede? Noi siamo, ci siamo convinte che al di fuori di una relazione di coppia non esiste niente per noi e quindi, eh, mi collego a quello che diceva Elisa, rimaniamo tante volte in relazioni dove o non siamo felici o sono relazioni abusive o addirittura violente perché abbiamo paura di quello che possa succedere a partire dal momento in cui decidiamo di immolare una relazione. Il femminismo ci aiuta proprio a creare una consapevolezza di che anche noi, essere, eh, anche noi possiamo scegliere, non dobbiamo sempre aspettare di essere scelte, e anche scegliere magari modelli diversi di relazione, che non è soltanto quello di, della coppia monogamica e attore sessuale. Sì, a proposito di immaginario, infatti diciamo, quello che noi constatiamo e che è quello che cerchiamo anche un po' di decostruire con la nostra proposta, anche cinematografica, è quello di appunto dare spazio a questa alternativa di immaginario che poi non è un'alternativa che va in opposizione cioè non è un opposto esatto. di quello che il cinema ci ha fatto vedere e ci ha raccontato per a lungo tempo anche cioè come tipo, il classico film di Hollywood in cui c'è la storia vissero tra i due e, sì, e vissero tutti felici e contenti che è un grande classico che ha alimentato tutto per sempre. <ride> molto inquietante in effetti ma che è semplicemente un, un, una prospettiva altre prospettive di sguardo quindi sì assolutamente un, uno sbrigliarci da questa dicotomia da questo binarismo da, che, che non lascia poi possibilità anche all'emergere all di quello che è un desiderio eh, reale non, non condizionato sì restando sui film anche rispetto a quello che diceva Elisa prima è appunto Ora in realtà a qualcuno piace essere la cattiva della storia, no? anche a giudicare dalla ripresa di alcuni personaggi, soprattutto dei film Disney che poi sono diventati magari Marvel o almeno anche a scuola ci, ci, viene, ci viene riportato questo. Però forse è anche proprio al di là di quel passaggio mostrare delle figure femminili che non siano necessariamente o incasellate in quella figura buona sì Biancaneve eh, o incasellate nella malvagia che magari si ha i superpoteri ma alla fine diventa sola, isolata, esattamente come il super, supereroe maschile, comunque anche un po' odiata da tutti eh, e alla fine non ci dà una vera e propria alternativa di immaginario, almeno dal nostro punto di vista. A te viene in mente qualche figura cinematografica eh, che magari prova a, a, ad approfondire questa strada di personaggi più complessi, più reali? Eh, diciamo. No, scusate, ho tolto il microfono. Mi viene in mente in realtà, così, su due piedi, in realtà, una figura che non è cinematografica, ma televisiva. Che era la protagonista di I Love Dick, la serie presa dal romanzo di Chris Kraus. E lì mi sembrava un personaggio, un personaggio ambivalente, sfaccettato, nel senso che c'era era, cioè anche una componente comica, ma era un personaggio un po'... ma beh, comunque ce ne sono stati forse, personaggi così, più che appunto cattivi, sono, sono personaggi femminili che possono... Ambire diciamo un grottesco che di solito è riservato solo al maschile, ehm, però senza che questo appunto crei una distanza rispetto, cioè in cui lo spettatore la spettatrice si può identificare in qualche modo, si può riconoscere, anche se non è appunto magari un, un personaggio, cioè un personaggio che non è né positivo né, né, né negativo, che ha delle, delle difficoltà, delle debolezze, delle cose molto molto umane, molto, magari che di solito associamo di più, appunto, al, non so, penso a Bukowski, personaggi del genere, che sono però tipicamente maschili, no? Quando sto questa cosa qua nel femminile, a me, a me personalmente piace, anche se comunque con questo non voglio dire che ci sono delle rappresentazioni che sono corrette. Cioè, penso che la rappresentazione perfetta non esista, per fortuna, cioè che il punto sia avere tante rappresentazioni diverse, come dicevi appunto e la possibilità poi di decostruire magari alcuni discorsi in quanto più o meno ideologizzati, più o meno eh, coerenti con la narrazione tradizionale o altri che la mettono in discussione, altri che magari la mettono in scena ma appunto per criticarla, non lo so, cioè penso che appunto sia bello avere una varietà di cose. Poi visto che mi hai fatto questa domanda ho scelto appunto questo tipo di figura qua perché io ero particolarmente, ehm, non lo so, mi piace vederla, semplicemente. <ride> cioè, che sicuramente è un ottimo consiglio per il pubblico, per chi non l'avesse visto, I Love Dick, credo che sia una serie che si trovi su qualche piattaforma legale, Amazon Prime probabilmente, quindi grazie anche per, sicuramente io lo rivedrei volentieri. Abbiamo qualche domanda dal pubblico? Io sono tipo acceccata, non so se, <ride> se qualcuno <ride> alza una no, vediamo ma... ma sappiamo che... <ride> Gesticolate in caso. Come sempre eh, sentitevi libere liberi, liberi liberu, di dire e intervenire per qualsiasi, per qualsiasi cosa. Mi sono andata avanti. Mi eh, sono andata avanti. <ride> Visto che no. comunque è emersa questa eh, parola, sì, parlando desiderio. Parlando anche di questi personaggi, mh, diciamo, e personaggi anche relativ relativamente ai film, eh, che spesso appunto, diciamo, l'essere personaggi cattive o negative, mh, in realtà anche nel film di stasera, appunto questa è un'immagine del film di stasera, Medusa di una regista brasiliana, eh, Anita, faccio pronunciare a Karen forse. Anita, Anita Roscia da Siu. Roscia da Siu. Ecco, così la pronuncia è più correttamente in brasiliano. E, spesso succede questo, no? che le donne, le personaggi femminili che vengono anche rappresentati sullo schermo, se sono personaggi negativi, spesso questa cosa è associata col, col fatto di essere personaggi desideranti, desideranti in senso lato, da un punto di vista sessuale, da un punto di vista di mire, di obiettivi. Eh, anche questo penso che sia forse un grande stereotipo, eh, nel senso che tornando alla, alla realtà, al fatto di essere tutti e tutti e tutto esseri umani, il desiderio è sicuramente una componente di ognuno di noi. E... Eh, quindi non so se volete dirci qualcosa su questo, magari lascio la parola a Elisa che ci ha scritto un libro <ride> su, su questa tematica, e su che cosa possa voler dire oggi dare un nome a questo desiderio, che cos'è nel 2023 dal tuo punto di vista questo desiderio? Ci ho scritto un libro senza in realtà riuscire mai a definire esattamente cosa sia, quindi è una domanda tra bocchette. Perché è tutto no. un processo, questo sì. penso che si evinca da tutta la chiacchierata, quindi e non abbiamo da soluzioni. Certe, ma, esatto. Le soluzioni da il patriarcato, come dicevamo ieri. le certezze. E quindi no, eh, il desiderio comunque sicuramente, mh, cioè io lo mettevo proprio un po' in contrapposizione invece diciamo al progetto, progetto imprenditoriale, il sogno, il, non so, la pianificazione, ma magari anche perché sono cose che eh, mi, mi, mi attanagliano molto, ma penso attanagliano molte persone che vivono nella precarietà, c'è cioè la sensazione di dover pianificare qualsiasi cosa, di, dover, di essere diciamo, responsabili del proprio destino, invece il desiderio è quella cosa che ti fa seguire qualcosa di completamente sulla carta magari un po' irrazionale o comunque qualcosa di rischioso, quindi il desiderio sessuale come um, desiderio erotico, insomma come sì, una metonimia diciamo, per, per una serie di altri desideri che possono diventare desideri politici, desideri di una vita professionale diversa, eccetera. E, mh, però mh, purtroppo è vero, cioè è molto vero quello che dicevi, il fatto che viene connotata negativamente ancora la donna che desidera in tutti, in tutti i campi. E per questo infatti dico questa cosa che è abbastanza provocatoria e che può essere anche interpretata male nel libro, ehm, e cioè che a desiderare ci insegnano gli uomini purtroppo, cioè nel tipo di, di, di educazione che abbiamo ricevuto, ehm, è più facile vedere insomma uomini che, che, che si permettono di desiderare, perché, perché, il, perché la società in cui viviamo a loro lo concede, anzi lo incoraggia, mentre le donne sono sempre quelle invece che devono... È interessante perché è uscito di recente un libro, eh, una, la traduzione di un libro di Camille Paglia per la Louis, in cui ehm, la donna viene, insomma, ehm, cioè è tutta questa specie di grande rilettura della storia dell'arte, dicendo che la donna, insomma, sarebbe questo principio irrazionale, volitivo, mentre l'uomo sarebbe un po' l'Apollineo, diciamo, in termini nicciani. Cioè principio razionale, ordinatore, eccetera, ma mi sembra che non sia molto così, cioè mi sembra che sia piuttosto il contrario nel tipo di educazione che abbiamo ricevuto, eh, all'uomo è concesso invece di essere, cioè di fare un po' quello che mi pare, <ride> mentre la donna deve, deve corrispondere a una serie di codici e ha sempre una serie di alternative abbastanza eh, limitate tra cui scegliere, la santa e la puttana, eccetera, eccetera, la madre oppure la zitella. Ehm... Sempre tutte binarie, come dicevamo. Sì esatto, tutto molto binario e per questo invece penso appunto che, che riappropriarsi del desiderio, poi cosa questo voglia dire non si sa, cioè per ognuno poi è diverso, questo è anche il suo bello, però riappropriarsi della possibilità di desiderare invece secondo me è un po' la chiave per, per il femminismo. Sì, oh, mi collego direttamente a quello che dice Elisa. che io sono molto d'accordo sul dire che le donne non sono libere di desiderare perché credo che poche cose siano più pericolose che le, per questo sistema che le donne che si sentono libere di desiderare qualsiasi cosa no? invece pure i nostri desideri sono stati scatolati in dei modelli molto specifici su questa cosa credo comunque che mh, arrivi anche agli uomini perché se pensiamo a tutti gli standard tutte le immagini ehm, tutto quello che ci è stato delineato come bello o brutto, come eh, meritevole di desiderio o no, eh, secondo me attinge anche gli uomini. Io ho un'amica, che infatti nel libro racconta un po' di questa sua storia, quando parlo della pressione estetica, eh, è una donna grassa eh, che ci ha messo molto tempo per riuscire ad accettare il proprio corpo, oggi è felice con il suo corpo, si accetta e tutto quanto, e, e una volta mi ha detto... Bene, cari, adesso io sono felice col mio corpo, mi amo, eccetera, però gli altri non mi amano. Nessun uomo vuole uscire con me, eh, gli uomini preferiscono le donne magre e quindi a che cosa serve amarmi se poi quando si arriva diciamo, al mercato dell'amore io non ho diritto a questo amore? Eh, e da lì possiamo parlare anche di altre tipologie di corpi, di persone non bianche, eh, di persone non cis, insomma. Quindi anche la costruzione del desiderio è molto delineata d'accordo con i modelli eteronormativi patriarcali. Eh, per arrivare a una libertà di desiderio molto più ampia, eh, come dice Elisa, è molto difficile dare questa risposta, um, io credo che sarebbe una, una strada sarebbe quella di cercare di abbassare il volume che c'è esternamente, no? abbassare il volume, guardare anche cose diverse, rappresentazioni diverse, aprirsi a persone diverse, e ascoltare un po' quello che noi sentiamo, perché io credo che il desiderio sia qualcosa di molto genuino e spontaneo, però anche quello sono riusciti a scattolare da qualche parte, quindi ci sentiamo in colpa, ci sentiamo in imbarazzo o non accettiamo il nostro desiderio in modo libero. Eh, questo, adesso parlando dell'amore romantico, però un po' in generale così, no? anche una persona che magari desidera fare un percorso di lavoro che non è quello eh, che aspettano tutti, eh, magari si autocensura dicendo "io non posso desiderare questo perché non è quello che si aspettano da me. Quindi, non lo so, magari cercare di abbassare un po' il volume esterno e aprirsi a se stessi più che altro. Oh. Cinque, minuti. Okay, sì, ci Cinque minuti, quindi se avete delle domande raccogliamole e poi le facciamo tutte insieme magari. Eh, no, quello che hai detto tu, uno mi ha fatto ripensare a un Maimute dello scorso anno, dove abbiamo avuto ospite Lisa Manici che ci proponeva praticamente lo stesso punto di vista. Eh, perché poi il concetto è anche un po' che siamo appunto in un mondo, in un sistema dove tutto viene riversato sull'individuo, cioè sei tu che ti devi accettare, sei tu che devi capire, sei tu che devi sapere e invece no, cioè in realtà il cambiamento di prospettiva è proprio che insieme possiamo capire, possiamo scoprirci, possiamo costruire qualcosa di diverso, quindi non, diciamo il fatto che una persona magari grassa appunto comunque un, di un corpo considerato non conforme possa avere una alta autostima o comunque apprezzare il suo fisico eccetera se poi appena mette il piede fuori da casa non trova un lavoro, non può sedersi in una sedia non, eh, non trova persone che la guardano come guardano le altre persone è, è un po' inutile il fatto di questo amore è doppiamente frustrante esatto. poi, perché hai fatto un percorso per arrivare in un luogo che non esiste sì, assolutamente. Quindi, eh, ecco, mh, forse dal, dal nos dalla nostra prospettiva anche di ascolto, e io sono molto d'accordo con te, che sia necessario ascoltare e confrontarsi con tante persone diverse. Credo che una delle gabbie più grandi sociali sia quella di cercare sempre delle persone simili a noi, che spesso non ci insegnano niente, praticamente ci confermano sempre quello che noi crediamo di sapere. E, e questo penso che possa essere molto d'aiuto per scoprire qual è il desiderio che magari ognuna di noi ha sotto tanti punti di vista come diceva Elisa perché poi appunto il desiderio non è uno ma sono tanti però magari avere una consapevolezza collettiva eh, del rispetto anche dei desideri eh, individuali e delle diversità dei desideri individuali credo che sia la cosa a cui guardare. Ecco se volevi aggiungere qualcosa quello che è uscito fuori insomma, anche da, da tanti dei nostri discorsi è questo che comunque il mettersi in relazione in ascolto può essere un po' la chiave di volta per far uscire questo, anche un desiderio personale e trasformarlo in quello che poi è una pratica politica del desiderare, di vederci come soggetti desideranti ma a livello collettivo e non essere sempre un'eccedenza che invece deve essere rimessa Uh, ordine. in ordine e appunto un'accedenza che subisce questo sguardo che abbiamo noi stesse interiorizzato noi stessi, noi stessi, tutti quanti e che dipende molto da, quel, da, da come mh, veniamo viste al di fuori e accennava anche Lisa a quello che è appunto l'immagine di questo film che trae spunto da dei fatti accaduti realmente in Brasile nel 2015 racconta la, la regista del film che se vorrete vedrete a breve, eh, per cui c'è stato in varie città questo movimento di, di gruppi di ragazze che di notte andavano in giro mascherate a punire le donne che venivano considerate eh, e venivano monitorate attraverso i loro canali Instagram e venivano considerate come eccedenti perché erano troppo belle, troppo truccate, troppo desideranti quindi insomma diciamo siamo, in, siamo, siamo stati, stiamo in questo stato di cose, per cui ecco non diamo soluzioni sì. in questo momento ma cerchiamo di, di essere tutte e tutti qui presenti a, in dialogo. Sì, a proposito di dialogo abbiamo domande? Là, una domanda. Così sì, sentiamo un attimo. Sì. Ecco, grazie Claudia. Intanto vi volevo fare i complimenti perché eh, io sono una persona di una certa età che ha vissuto eh, negli anni passati questo, diciamo, il tema del femminismo chiaramente con tutto un altro paradigma, no? parliamo degli anni Ottanta, quindi chiaramente però la vostra prospettiva mi sembra interessantissima e veramente stimolante per una persona come me che ha vissuto questa esperienza tanti anni fa eh, e trovo molto eh, mi solletica moltissimo quello che ha detto eh, la signora al centro sul mercato dell'amore perché purtroppo eh, c'è da prendere atto che qualunque cosa in questa società è mercato quindi anche l'amore rientra in un mercato, anche noi donne siamo condizionate nella scelta dell'uomo o dell'altro soggetto da amare nella sua, come dire, mm, appetibilità, appetibilità da un punto di vista del mercato. Quindi... In una situazione di per esempio di difficoltà di trovare lavoro, di mercato del lavoro che oramai si sta esaurendo no, per via dell'automazione della tecnologia, diciamo cose scontate, c'è il rischio che eh, l'appetibilità economica, la sicurezza economica, perfino una buona pensione, siamo attenti, siano un, un motore per innescare delle relazioni fra virgolette d'amore ma d'amore come un elemento del mercato quindi io sono contentissima che lei abbia fatto questa sollecitazione perché è molto vera oramai nella nostra società nella società omologata perché oramai il capitalismo come sappiamo tutti è un sistema omologato in tutto il mondo qualunque eh, aspetto della vita rientra in un mercato, quindi bisogna effettivamente praticare una grandissima consapevolezza anche nel campo dell'amore perché le sollecitazioni sottili, proprio come dire, eh, insillate dalla nascita ti portano a valutare anche l'amore come una cosa che riguarda il mercato quindi interessantissimo, grazie, grazie. mille grazie, eh, commento soltanto una cosa che eh, la prova di che questo sia un mercato è che noi dobbiamo anche fare la pubblicità e montare la nostra immagine nei social media eh, per venderci in questo mercato dell'amore cioè che cosa sono le, le app di incontro se no una vetrina che noi facciamo vedere di noi stessi eh, non soltanto attraverso l'immagine ma però con qualche interesse che mi renda più interessante in questo mercato dell'amore quindi effettivamente siamo prodotti dell'amore assolutamente modo. un lavoro anche quello mi viene da dire rispetto a questa riflessione grazie mille per l'intervento eh, che Jennifer Guerra che è una ricercatrice, una scrittrice una giornalista, parla di in questi termini dell'amore ma ribaltando un po' questa visione perché lei parla di capitale amoroso quindi qualcosa sempre legato no, ai termini economici ma in realtà come valore cioè l'amore come valore politico non l'amore come diciamo circoscritto all'amore romantico e quindi di coppia che poi forse coppia è proprio il termine più giusto al di là di amore per quello che viviamo ora perché l'amore è tante cose in verità, non è solo l'amore di coppia, può essere l'amore per il proprio lavoro, per, le, per la propria famiglia, per un interesse, per una passione, per un animale, per una causa. L'amore può essere tante cose, quindi in questi termini penso che sia un bel ribaltamento no? di questa cosa che è assolutamente vera, pensare all'amore come capitale ma quindi come risorsa e non come scambio mercificato. Allora, io voglio dare un nome al desiderio femminile. Uh, sto leggendo un libro che presto lo presentiamo qui, eh, dove il desiderio femminile, il desiderio sessuale femminile, è considerato un peccato necessario. Ed è necessario, onestamente, per tutti i punti che avete fatto, per tutti i motivi di desideri altri che troviamo forse la scintilla è nel desiderio sessuale e chissà dove questa scintilla nell'orgasmo cosa mi porta però a me mi ha portato a cambiare la vita ed era il desiderio di essere donna e che mi ha spinta proprio a cambiare vita a cambiare proprio posto dall'Arabia Saudita fino a qua e iniziare il mio percorso perciò il desiderio per me è un, un peccato necessario Seconda cosa che voglio dire, è i livelli di sessismo di una società veramente influiscono, cioè hanno una grandissima influenza sul fatto che le donne eh, guardano le altre donne e dire no, non devi fare. Perché spesso le donne che hanno trovato il loro spazio piccino piccino in una società dove hanno detto oh, tu non puoi guidare, tu non puoi guidare, però ti do un autista quella donna gira intorno a dire no, tu, le altre donne non potete guidare a me non mi frega niente perché c'ho l'autista, c'ho un privilegio però inizia a guardare le altre donne eh, perché ha il privilegio che ha, che ne so, ha saltato quell'ostacolo mm, spesso non le frega niente delle altre donne che stanno lì dietro eh, e questo è proprio una, un fenomeno che l'ho cioè, visto, l'ho vissuto in Arabia Saudita la, cioè, tantissime erano le donne che dicevano no, non dobbiamo guidare. E, e per me era veramente con tutto il disagio che le mie amiche che avevano proprio bisogno di guidare per andare al lavoro, per fare, cioè, vivere liberamente, c'è cioè quella, come si dice, betrayal? Tradimento. Quel tradimento dalle loro sorelle veramente cioè, eh, disheartening, non, non mi fa andare av avanti se nemmeno le mie sorelle ci credono nel mio diritto perciò più che il livello di sassismo, sessismo è alto, più che questo fenomeno di cara, sei se, se maschilista è, è, è vera. insomma, però grazie davvero per di tutto questo grazie, grazie. grazie. posso aggiungere può... una cosa io? Per, perché mi voglio collegare un secondo solo ah, no, c'era Elisa stava parlando sì. Vai, vai, ah, no. Claudio, no, è molto interessante perché in realtà eh, io eh, negli studi che ho fatto approfondendo il tema della costruzione dell'amore romantico eh, sotto una lente capitalista, eh, ho diciamo, analizzato anche culture non eurocentriche, quindi magari appunto nello specifico il mondo arabo medio orientale e eh, per chi conosce Fatima Mernissi che è stata una scrittrice eh, femminista marocchina anche il tema del relativo all'amore mononucleare eh, monogamico eterosessuale per come è vissuto qua non necessariamente è trasportabile in altre culture perché anche il concetto stesso dell'arem che per carità con tutti gli aspetti maschilisti che esso può avere sicuramente creava come dire una forma di comunità a volte di sorellanza eh, all'interno del, del matrimonio che non esiste spesso, anzi lì si sviluppa la competizione nei rapporti monogamici tipici occidentali quindi è anche molto interessante come noi guardiamo alle altre culture con la nostra lente di amore romantico e sicuramente in questo il capitalismo è stato soprattutto io penso a partire dagli anni sì, 50-60 devastante. Vai pure Elisa. Eh no, io volevo solo dire eh, riguardo all'intervento di prima la definizione di peccato necessario che mi piace moltissimo, ehm, anche perché ha proprio questa dimensione, cioè parlare di peccato può sembrare una cosa tradizionale oppure di, di un senso di colpa nei confronti di… mentre invece mi piace molto invece l'affermazione eh, così di una trasgressione, cioè dell'essere consapevoli appunto che questa cosa dovrà provocare una rottura in qualche modo, cioè che um, seguire, non cedere il proprio sul proprio desiderio, come diceva Lacan, è qualcosa che eh, ha un effetto trasformativo ed è qualcosa di erotico già in sé in qualche modo. Per quello, l'idea del peccato come trasgressione mi piace moltissimo, cioè, è una bella definizione, in effetti. E invece, sulla su quello che è appena stato detto riguardo a. Um, No, mi sono dimenticata, scusa, vi lascio, lascio la parola, poi magari ci torno. Abbiamo altre domande? Siamo in chiusura, altrimenti... Ah, okay. um, buonasera a tutte e tutti e tutte, grazie per questo incontro bellissimo e per tutto l'evento di Mai è molto interessante. Allora, io sono un insegnante, eh, quindi volevo fare questa... Vabbè, insomma, non sono un insegnante, non da molto, eh, ma eh, quello che ho potuto notare nei... Più di eh, credo 300 studenti che ho avuto finora e studenti e studentesse e studente ovviamente, e ehm, loro vabbè, sono giovani, giovanissimi. Ehm, questa complessità mi sembra che ancora non la riescano ad afferrare in qualche modo. Ed il patriarcato, e parlo in particolare per le studentesse che ho avuto in particolare l'anno scorso al liceo artistico che erano. In perché avevo questo, insegnavo in questo liceo artistico in prevalenza femminile le studentesse ritrovavano nel patriarcato ma forse anche gli studenti dei punti fermi e stabili in qualche modo perché loro non oggi c'è una povertà linguistica probabilmente la maggior parte delle cose che avete detto loro non le, non le comprenderebbero perché non hanno le parole oggi in una seconda ho oh, citato una parola come adulterio e i ragazzi mi hanno detto non, non sapevano cosa significasse quindi eh, il patriarcato invece è eh, purtroppo semplice e quindi dà dei punti di riferimento forti, stabili, delle stabilità volevo chiedere quindi a Karen ma anche ad Elisa prima abbiamo visto una slide con gli, la cassetta degli strumenti che il femminismo può dare per le relazioni ecco se il patriarcato evidentemente finora ha dato e continua a dare a questi giovani e giovanissime degli strumenti che loro vedono come dei punti fermi e stabili quasi che, perché loro hanno, sono molto um, basici, vanno, hanno bisogno molto di concretezza tutte queste, questi, con queste complessità forse ancora non le riescono ad afferrare ecco allora io faccio tanta fatica a portare il femminismo perché il patriarcato e tutto il resto è, sta, è diventato come, come mangiare con la forchetta è stato talmente inculturato sia, inculturato sia mentalmente proprio anche nel corpo che è difficile da sradicare, è diventata un'abitudine, ripeto, come mangiare con la forchetta, come si può, se ci sono, so che non ci sono, ovviamente io quando io, ecco, penso, portando questi contenuti a scuola, io nel dire continuamente che non ci sono risposte, come voi giustamente avete detto, è giustissimo, è questo ovviamente a scuola, cioè, penso, mentre dalla mia prospettiva di, di docente, io ho bisogno di qualcosa un po' più di, di concreto e volevo chiedere quindi se certo. ci fossero degli strumenti anche in questo senso. Grazie. Grazie della domanda, sicuramente il linguaggio è essenziale, perché se io utilizzo... Sì, vado, vado ah, mi avvicino. Okay. No, scusa che vedo un movimento, mi sono distratta, scusate. <ride> sì, ok, eh, do rispondo alla domanda, dopo lei può parlare. Il patriarcato Abbiamo, abbiamo il patriarcato in sala. <ride> Maria De Filippi ha già sì. posto per te. Eh, no, comunque... È prenotato, è prenotato. Sì, sì, ora arriviamo, rispondiamo rispondo, e arriviamo. Rispondo alla domanda sì, e poi diamo magari. parola al patriarcato. Eh, allora, sicuramente il linguaggio è essenziale, eh, ovviamente qua abbiamo una tematica molto specifica che è il mito dell'amore romantico, però eh, proprio quando ho creato il progetto Carazzi Maschilista è stata la prima domanda che mi sono fatta, no? Come tradurre eh, teorie che sono complesse, problemi molto complessi, in parole semplici, in modo che le persone si potessero identificare con ciò che dico? Uh, infatti io utilizzo solitamente delle frasi che diciamo ogni giorno, come gli esempi che facevo prima uh, e invito alla riflessione sull'origine di quella frase, quindi se io dico uh, gli uomini non sono adatti alla cura del, dei bambini, cara sei maschilista, ma perché? Cioè da dove arriva l'idea che gli uomini non sono adatti alla cura dei bambini e li andiamo un po' a identificare? Uh, Probabilmente diciamo il mio pubblico è un po' più grande, parte dai 18 anni fino ai 45, eh, però secondo me gli esempi quotidiani sono il modo migliore, cioè partire proprio da cose che succedono ogni giorno con questi ragazzi, eh, identificare in questi comportamenti le problematiche parlare di quello che succede ogni giorno. Non credo che andare a cercare nelle teorie femministe più complesse sia la risposta assolutamente eh, eh, Cito un'altra volta Beo Hooks perché lei ha questo libro che si chiama Il Femminismo è per tutti, dove racconta proprio come eh, di queste riunioni che facevano le donne femministe negli anni 70 e 60, proprio per parlare delle problematiche quotidiane, proprio per dire io come faccio ad emanciparmi se a casa io ho tre figli e cioè, quindi... Credo che proprio partire dalla quotidianità. Uh, poi gli strumenti e magari le teorie femministe ci possono dare per creare una base, per riuscire a fare questa riflessione, però aiutare a tradurre queste tematiche a un linguaggio che possa essere capito da loro è essenziale. Io vorrei che si parlasse di femminismo in tv, cioè nella prima serata. Come uh, Rimo se l'hanno fatto. No? Ah sì, guarda. <ride> Benissimo. <ride> pensati libera, guarda. Però, um, io vorrei che veramente fosse ovunque e che magari fossero proprio i portavoci più giovani. L'altro giorno facevo una ricerca su uh, content creator giovani di TikTok, eccetera, uh, che parlassero di queste tematiche. Ancora ci sono pochi, però iniziano ad esserci, quindi anche lì le cose si stanno muovendo. Anche i canali Twitch, che i ragazzi più giovani seguono tantissimo, uh, c'è uno che si chiama Le Wannabees, sono quattro ragazze, loro hanno già 20... Occhiani, però eh, fanno delle chiacchierate due o tre ore sulla loro vita quotidiana però partendo da, da queste basi che sono comunque di una base di teoria femminista però tradotte in un linguaggio informale insomma. Sì sì d'accordo e eh, sono assolutamente d'accordo, da, cioè, l'avrei detto anche io che comunque il tuo lavoro cioè, si vede proprio che è fatto anche per arrivare eh, C'è un grande lavoro dietro però sì sulla, sul fatto di riportare l'esperienza quotidiana anche per la nostra esperienza a scuola mi sembra che sia quella la soluzione cioè, o, o, o meno un mezzo perché eh, quando magari chiediamo cos'è lo stereotipo non ci sanno rispondere. Se invece proviamo a entrare un po' nel discorso, a chiedere degli esempi, escono anche sempre gli stessi esempi, è abbastanza anche indicativo, la, fe, la mamma che mi ha fatto comprare la felpa da donna ma io volevo, io volevo la felpa nel larga. reparto uomo, cioè ci sono delle cose che ritornano e poi da lì è molto più semplice fare, cioè, aprire una discussione e fare capire che quindi quello è uno stereotipo banalmente. Elisa. Sì, posso, posso dire, io invece non sono una pedagogista e non penso anche di essere una pessima divulgatrice quindi in realtà non so rispondere in termini pratici però mi sembra una, una cosa molto interessante quella che ha portato alla luce l'ultimo intervento cioè il fatto che ehm, non solo c'è cioè proprio a volte una mancanza del desiderio di liberarsi di una serie di condizionamenti perché questi condizionamenti ci rassicurano e, e quindi quando prima Karen diceva c'è ci cioè spazio per tutte le lotte ricordiamoci sempre però che ehm, appunto cioè fra le lotte che dobbiamo portare avanti è una cosa su cui ha senso sensibilizzare anche i ragazzi più giovani che probabilmente di queste cose non hanno assolutamente idea non solo la questione cioè forse invece la questione di genere è diventata un po più appunto se uno guarda Sanremo almeno cioè, non è sicuramente il femminismo a cui stiamo pensando noi, però qualcosa, cioè è entrato nel dibattito pubblico. Ma è difficile che le persone vogliano emanciparsi da condizionamenti culturali quando non hanno le, le, le circostanze materiali per farlo. Cioè, secondo me non è strano che assistiamo anche a un ritorno magari di cose che sembravano superate dopo la seconda ondata, ad esempio, del femminismo, cioè che ci sia anche una recrudescenza di... Um, di un conservatorismo che sembrava ormai superato e nel momento in cui le persone non hanno più sicurezze, non c'è più un welfare, non c'è più una certezza proprio di, di come. Cioè la precarizzazione porta per forza a tornare indietro, ad aggrapparsi a una serie di altre cose. Tutto quello che dicevamo anche prima riguardo come le dating app in generale viviamo eh, la vita relazionale come una possibile fonte di sostentamento cioè io stessa mi sono sposata per questioni fiscali non vuol dire che non ami mio marito eh, profondamente ovviamente non, non mi sarei sposata altrimenti però il dovere ehm, utilizzare la, no la nostra vita relazionale come un, un asset finanziario è veramente una cosa mh, disastrosa per qualsiasi possibilità di emancipazione di genere quindi ricordarci che ehm, circostanze appunto politiche in termini più, più ampi Um, politiche del lavoro, um, reddito, se non universale, almeno di cittadinanza, eccetera, sono tutte cose su cui dobbiamo lavorare anche nel, nella speranza di, di un'emancipazione di genere che non può passare soltanto attraverso eh, un discorso culturale diverso perché se non ci sono poi le basi materiali comunque resterà appannaggio di poche persone privilegiate. Grazie. Io do l'ultima parola perché siamo Grazie. già in ritardo. Prego. No, no? non vuole più. Se, se vuole. Eh. Cinque parole. Uh, difficoltà, realtà, fasica, tempo. Legge. TikTok. io sono molto grato a voi volevo dire due cose, osservazioni allora, Presidente del Parlamento, della Commissione Europea è una donna Presidente della Banca Centrale Europea è una donna Presidente del Parlamento Europeo è una donna Presidente del Consiglio Italiano è una donna Presidente del Partito Principale Progressista è una donna Segretaria eh. di tutto di più no, mi sono sentito violentato come? Io ho chiamato il presidente? Sì, infatti sui, sui giornale stamattina ce n'era una nuova. Il perché avete.. Perché? Non No, come si dice. No. Lo cerco. No. Me, insomma, invece che dottoressa. Qual, dottora, vabbè, che, che cos'è la differenza sostanziale per esempio nel fatto reale che i dottoressi guadagnano il 25-30% o meno dei dottori? c'è anche un problema linguistico io credo che possiamo dare una chiusura sì, molto breve ma, su questo tema perché questo è il penso, tema del linguaggio sì, un, che abbiamo un altro a panel <ride> esatto. no, ma, vabbè, a parte che è un, è un giusto appunto certo, e penso no. che è quello che abbiamo detto per tutto il tempo lo riassumerei in due aspetti uno che bisogna cambiare le cose sostanziali e di legge e di diritti Diario. perché è ovvio che la cultura è importante ma se la cultura non è supportata dalla legge rimarrà sempre anche un'attività di minoranza e di persone privilegiate che possono stare nella cultura, banalmente anche possono andare a vedere certi film, spendere dei soldi Lisa, per andare a vederli justamente. e tutto il resto. Dal punto di vista linguistico vale lo stesso discorso e il discorso principale è che quello che abbiamo cercato di dire e cerchiamo di dire ma perché penso che tutte lo pensiamo è che la differenza di porsi da questa prospettiva è che noi ci sentiamo in un percorso cioè non ci sentiamo che la mattina ci svegliamo e abbiamo una soluzione per risolvere il mondo cerchiamo di prendere consapevolezza del mondo che abbiamo intorno che è comunque limitato appunto come dicevamo perché in questo caso è il mondo a Firenze, in Italia, in Europa di noi persone che siamo magari nate qua, ora Karen è nata in Brasile però insomma bene o male facciamo parte della stessa dinamica di mondo e di cultura non esauriamo le possibilità di persone che stanno nel mondo detto questo Mettersi dalla parte di stare in un processo e non in, un, in una posizione di comando, diciamo, e di dettare soluzioni è complessa. Perché quello che ti viene chiesto in questo mondo capitalistico sono solo risposte. Ma a volte sono più importanti le domande, forse. Sembra una degna grazie. chiusura. Poi grazie. diciamo. Beh, di... Credo Clubia che sia. Sento. No, sì, Dici. sì. Volevo solo dire che il patriarcato è sistemico, quindi non è che basta la donna nella posizione, cioè se no avete preso tutto, ci già. Tu... No, questo è proprio il tema. Ci sono dei nomi, ci sono delle personaggi che sicuramente faranno mh, delle cose a loro modo femministe sotto alcuni aspetti, però poi se tutta la sottostruttura è completamente esempio, diciamo, patriarcale, però... è complessa la vicenda. Allora io... Sì, grazie chiudiamo. a tutti, a tutti, a tutto di essere grazie stati qui, Grazie a Karen, grazie Elisa, grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti. mille grazie per essere stato in collegamento. Eh, breve pausa e poi partiamo con le presentazioni dei film, credo. Pare di sì. <ride> per chi volesse restare o per chi, insomma, già ha un biglietto, c'è una proiezione a brevissimo. Liberiamo Elisa. Grazie.